Ma cosa ho trovato qui? Ho trovato delle cose completamente senza senso come dice il titolo e non so perché vi è piaciuto lo scorso episodio quindi chiaramente io ve lo posso riportare ovviamente Beh qua effettivamente abbiamo tipo degli ascensori senza ovviamente nessun senso messo qua e quindi proviamo a scendere e quindi però io adesso come faccio a salire di nuovo? Dai devo arrivare fin lì ma che pizza non c'è cioè, troppo lenta Ok come al solito senza senso alla fine qua c'era un ascensore quindi non bisognava arrivare fino dall'altra parte Ovviamente sì sì no ma tanto senso intanto tu continua a prendermi in giro Minecraft continua Sì sì sì no eh. va bene va bene Sei in miniera ma eh, non hai il piccone per scavare beh chiaramente ti ritroverai questa cassa piena di pesci senza senso e ovviamente il piccone non piccone Perché ovviamente questo qua non si può craftare Nonostante io comunque non abbia il legno E già questo è un problema Però non potrai mai prendere il carbone con delle slab Perché queste qua sono slab Non ci puoi craftare un cavolo di piccone con le slab Ovviamente lo sanno tutti Non si sa perché però qua c'era effettivamente un pesce Che alla fine è vivo Però io lo riprendo nel dubbio È giusto avercelo Stai camminando in uno di questi biomi e devi... Insomma incontri una pozza di lava e per ovviamente evitarla cosa fai? Non è che puoi fare il giro. No, no, no, no, no. Non si può. Si devono prendere i glass panel o i glass normali. Chiaramente farsi un bel ponticino che ti porti in salvo dall'altra parte. Perché Ovviamente tutti sanno che non è possibile fare altrimenti. E se proprio muori chiaramente dovresti utilizzare il pesce che ti era rimasto. Tuttavia, eh, credo che adesso siano morti sia il pesce che me, che l'acqua anche, perché l'acqua è finita Fai schifo comunque, pollo Volevo dirtelo Questi cosi sono inutili su Minecraft Inutili, I-N-U-T-L-I Sapete cosa vuol dire che sono inutili? Cioè, perché? perché? esistono? Perché esistono? Perché non gli danno un senso Ovviamente dobbiamo utilizzare la TNT per distruggerli Anche se... Scusate un attimo, ma che cavolo? Perché mi hanno dato un divano? Per accendere una cavolo di TNT Stai girando su Minecraft e tu da un tratto vedi un buco misterioso e Quindi chiaramente ti serve un secchio d'acqua Che io avevo ovviamente anche da prima E ti devi buttare ovviamente perché Ok avete visto ovviamente sono super pro Lo sapete già su questa cosa Però qua vedete delle torce che vi portano verso una direzione Lì in fondo vedete una cesta Beh Soprattutto se si è messa così e eh, se siete in compagnia di amici con un server eccetera, cercate di non aprire questa cesta perché succederà questo. C'era solamente una redstone torch e poi per il resto farà boom. E ovviamente, eh, oh san, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I signorini lì devono restare lì, che schifo, no, no, che schifo, vomito, vomito, addio, ciao. Scrivetevi al canale per favore, lasciate like e, e commentate con le vostre situazioni strane di Minecraft.